A tutti da Katia, allora oggi sono qui per farvi vedere come realizzare questo maglione tutto lavorato all'uncinetto. Oggi ho scelto di fare una lavorazione molto semplice e facile anche per le principianti. Quindi questo è un punto che avete già visto in un'altra un maglia che ho realizzato, e Armonia d'autunno. Quindi è lo stesso punto, solo che questa volta ho fatto la maglia lavorata sempre con lo stesso punto l'unica diciamo l'unica cosa che ho fatto è che questa volta ho voluto fare collo alto così allora questa maglia io l'ho lavorata con questo filato della Mistrico Filati a chiappasogni questo è un gomitolo da 100 grammi allora qui ho l'etichetta quindi e leggo qua. Allora, questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 280 metri. Va lavorato con l'uncinetto del 5 e mezzo o del 6. Allora io inizialmente ho iniziato il lavoro con l'uncinetto del numero 5, però poi, man mano, eh, diciamo, man mano che sono andata avanti, mi sono resa conto che il 5 per me, per la mia mano, non andava bene quindi ho lavorato tutto il maglione con l'uncinetto del numero 6 e il collo l'ho lavorato con l'uncinetto del 5 e mezzo con l'uncinetto del 5 e mezzo quindi è venuto veramente e anche le maniche le maniche le ho lavorate con l'uncinetto del 5 e mezzo e poi tutta la maglia con l'uncinetto del 6 allora vi dico se volete eh, diciamo se volete acquistare lo stesso filato e eh, anche lo stesso risultato vi dico che questo questo filato io l'ho comprato nella merceria di giuseppe Coletti, poi eh, sotto il video nel box informazioni vi lascio il link della pagina facebook della merceria di giuseppe Coletti e in più anche il numero di telefono ok allora detto questo eh, vi dico anche le misure allora quanto riguarda le misure io ho preso la circonferenza del collo ok in base ai miei centimetri quindi ho preso tutta la circonferenza in base ai miei centimetri ho fatto le catenelle io ho iniziato con 96 catenelle e ho, e ho impostato eh, i punti le catenelle in questa maniera nel primo giro quindi ho fatto 35 davanti 35 maglie dietro e 13 per le maniche quindi 35 35 13 13 più 4 per fare gli angoli quindi in tutto io ho montato 100 catenelle ok quindi fate la stessa cosa prendete la circonferenza vostro collo quindi, se lo volete alto, se diciamo se non lo volete molto, ehm, come dire la scollatura molto larga, prendete la circonferenza più in alto. Se volete fare, eh, diciamo se volete fare lo stesso collo, se volete il collo alto, ok. Quindi, mi raccomando, ehm, la misura del collo quindi ho fatto 35 maglie davanti 35 dietro 13 per ogni manica più 4 per ogni lato quindi abbiamo fatto una maglia qui una maglia qui e due dietro per formare gli angoli ok allora detto questo adesso passiamo al lavoro ciao quindi ho fatto 96 catenelle è la mia misura più 4 <coughs> per gli angoli allora adesso inizio faccio 3 catenelle 1 2 3 sto lavorando con l'uncinetto del numero 5 allora vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta quindi adesso vado a lavorare 36 maglie alte vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente, maglia alta maglia seguente maglia alta così arrivo a 36 Le mie catenelle quindi ho fatto 96 catenelle più 4 quindi tutto 100 catenelle e lavoro con l'uncinetto del 5 allora adesso inizio faccio 3 catenelle 1 2 3 vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta adesso lavoro vado avanti e arrivo fino a 35 maglie alte ok arrivo a 35 poi andiamo avanti fatta 35 maglie alte adesso vado nella maglia seguente allora faccio una maglia alta 2 catenelle rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta ok e qui metto un marca punti ok adesso lavoro 13 maglie alte. Quindi vado avanti, qui abbiamo fatto il davanti, ok? Adesso facciamo una spalla, quindi vado avanti e lavoro 1 2 3 arrivo a 13 e poi andiamo avanti Ora, ho fatto 13 maglie alte adesso vado nella maglia seguente faccio ancora un aumento quindi faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta e qui metto un altro marcaponti Ok, adesso vado nella maglia seguente. Faccio una maglia alta, maglia seguente maglia alta quindi adesso devo ripetere. Devo lavorare ancora 35 maglie alte. Quindi vado avanti e arrivo a 35. Ok. 35 maglie alte adesso devo fare ancora un aumento quindi vado nella maglia seguente faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta e qui metto ancora un marca punti prendo un po di filo Adesso devo continuare a lavorare le ultime 13 maglie alte per formare l'altra spalla. Quindi vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi arrivo a 13 maglie alte. Fatto le mie 13 maglie alte, vado qui nell'ultima maglia faccio l'ultimo aumento quindi faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta e adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale delle 3, eh, 35 maglie alte che abbiamo fatto quindi vado 1 2 3 e chiudo con una maglia bassissima ok e questo è il nostro collo vi faccio vedere allora vediamo se riesco ecco qua questo è il nostro collo quindi viene poi un collo abbastanza largo tipo è rettangolare comunque dovrebbe venire leggermente a barchetta ok allora adesso prendo qua il mio filo faccio una catenella troppo vicino una catenella rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa adesso lavoro tutte le maglie in ogni maglia alta lavoro una maglia bassa così Okay, quindi andiamo avanti e lavoriamo tutte le maglie alte a maglia bassa, cioè sopra, sopra ogni maglia alta. Lavoriamo una maglia bassa così arriviamo, arriviamo qui al, all'angolo e poi lavoriamo insieme. Quindi facciamo le 35 maglie alte e qui lo facciamo insieme mie 35 maglie basse adesso sono qui nel nell'angolo dove dobbiamo fare l'aumento quindi entro all'interno delle due catenelle e lavoro una maglia bassa una catenella rientro anzi scusate 2 catenelle rientro una maglia bassa così e vado avanti a lavorare le mie maglie alte cioè vado a lavorare le maglie basse sulle maglie alte 2 3 4 5 8 9 10 11 12 ok arrivata qui nell'angolo faccio allora entro all'interno delle due catenelle faccio una maglia bassa 2 catenelle rientro maglia bassa e vado avanti ok quindi dobbiamo fare questa lavorazione per tutto il giro quindi adesso facciamo le 36 maglie alte qui abbiamo l'angolo quindi entriamo dentro le due catenelle facciamo una maglia bassa 2 catenelle e una maglia bassa all'interno eh, delle due catenelle di separazione lavoriamo poi ancora le maglie basse e poi andiamo a chiudere qui nella prima catenella ok quindi facciamo in, eh, il giro e ci ritroviamo dopo giro e ho chiuso nella nella prima catenella iniziale qui dove abbiamo fatto la prima maglia bassa allora qui abbiamo l'angolo iniziamo a lavorare nella prima maglia alta dopo diciamo la maglia alta che forma l'angolo quindi andiamo qui proprio sulla prima maglia alta e facciamo 3 catenelle 1 2 3 32 volte il filo sull'uncinetto quindi adesso andiamo nella maglia seguente e andiamo proprio qui dove abbiamo fatto la maglia alta quindi adesso lavoriamo una maglia alta doppia in costa davanti quindi qui abbiamo fatto le 3 catenelle che formano la prima maglia alta andiamo nella maglia seguente vado sotto la maglia alta così prendo il filo faccio una maglia alta doppia in costa davanti adesso vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta così due volte il filo sull'uncinetto quindi qui abbiamo fatto la maglia alta qui vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta doppia in costa davanti così Qui abbiamo fatto la maglia alta, quindi vado nella maglia seguente, oh no scusate devo fare una, una maglia alta, faccio una maglia alta, così. Due volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente, quindi qui abbiamo fatto la maglia alta, adesso andiamo qui e facciamo la maglia alta doppia in costa davanti, così maglia seguente maglia alta due volte il filo sull'uncinetto andiamo nella maglia seguente e facciamo una maglia alta doppia in costa davanti così maglia seguente maglia alta quindi dobbiamo alternare i punti una maglia alta e una maglia alta doppia in costa davanti vado nella maglia seguente faccio una maglia alta doppia in costa davanti mi sa che devo cambiare uncinetto questo è il 5 prenderò un uncinetto 5 e mezzo maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti perché io ho la mano molto stretta lavoro stretto quindi Forse è meglio che cambia uncinetto, ok. Allora andiamo avanti così facciamo una maglia alta, facciamo qui una maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Quindi arriviamo all'angolo e poi ehm, lavoriamo insieme. Allora, sono arrivata quasi all'angolo, qui, quindi ho fatto la mia maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti, quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, due volte filo sull'uncinetto e adesso qui, nella maglia alta che forma l'angolo, qui, vado a fare una maglia alta doppia in costa davanti. così adesso vado qui all'interno delle due catenelle di separazione fra una maglia bassa e l'altra entro e faccio una maglia alta 2 catenelle rientro e faccio ancora una maglia alta quindi abbiamo fatto l'angolo due volte il filo sull'uncinetto e vado qui nella maglia alta forma l'angolo quindi vado qui faccio una maglia alta doppia in costa davanti così adesso vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta due volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta due volte il filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta maglia, alta maglia, seguente, maglia, alta maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti ok e arriviamo qui all'angolo ora sono arrivata quasi all'angolo quindi ho fatto la mia maglia alta adesso qui dove ho la maglia alta le due catenelle e la maglia alta dove eh, queste due maglie alte formano l'angolo vado qui nella prima e faccio una maglia alta doppia in costa davanti così Vado all'interno delle due catenelle di separazione e faccio una maglia alta 2 catenelle, rientro maglia alta due volte filo sull'uncinetto, e adesso vado qui nella maglia alta che forma l'angolo, quindi entro e faccio la maglia alta doppia vado avanti vado nella maglia seguente e faccio la maglia alta maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti ok e quindi adesso andiamo avanti arrivati qui nell'angolo facciamo ancora nella prima maglia alta che forma l'angolo una maglia alta doppia in costa davanti entriamo nelle due catenelle di separazione facciamo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta sempre lavorate nelle dentro l'archetto delle due catenelle e poi facciamo ancora una maglia alta doppia qui nella seconda maglia alta che forma l'angolo e andiamo avanti così fino eh, alla chiusura del giro ok allora sono arrivata alla fine del giro quindi ho fatto la mia maglia alta in costa davanti nella prima maglia alta che forma l'angolo una maglia alta all'interno delle due catenelle 2 catenelle una maglia alta sempre nello stesso archetto e poi una maglia alta doppia nella seconda maglia alta che forma eh, l'angolo maglia alta doppia scusate ogni tanto mi mi dimentico di dire che una maglia alta doppia Adesso chiudo qui nella terza catenella iniziale, così. Ok. E abbiamo finito il giro. Adesso facciamo una catenella. Vado nella maglia seguente, faccio una maglia bassa. Quindi adesso dobbiamo ripetere il giro tutto a maglia bassa, così. lavoriamo tutte le maglie alte a maglia bassa ok allora andiamo avanti e arriviamo qui all'angolo fatta all'angolo quindi lavoro le mie l'ultima maglia bassa qui vicino all'angolo entro qui nelle due catenelle Faccio una maglia bassa allora io ho cambiato uncinetto sono passata al 6 eh, perché ripeto io ho una lavorazione alla mano stretta quindi voglio ho cambiato uncinetto perché voglio una lavorazione molto morbida e quindi ho iniziato il lavoro insieme a voi quindi sto provando gli uncinetti quello giusto quindi penso che il numero 6 per questo filato va bene quindi e qui nell'angolo dato che io ho cambiato uncinetto sono passata al 6 adesso nell'angolo non fa non faccio più due catenelle ma ne farò una quindi faccio una catenella di separazione rientro e faccio una maglia bassa poi vado avanti e lavoro le maglie alte faccio una maglia bassa in ogni maglia alta Così non stacco la registrazione. Arrivo all'angolo, facciamo di nuovo, vi faccio vedere come lavorare l'angolo, così, ok, sono arrivata all'angolo quindi qui nelle due catenelle faccio una maglia bassa una catenella rientro maglia bassa e vado avanti vado avanti a lavorare tutte le maglie basse ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro nel prossimo giro vi faccio rivedere come iniziare la lavorazione come fare gli aumenti nell'angolo e poi andate avanti da sole fino a poi ad arrivare a la chiusura per formare le maniche fine e ho chiuso nella prima catenella della prima maglia bassa adesso dobbiamo ricominciare il punto allora qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti e qui la maglia alta qui abbiamo la maglia alta in costa maglia alta doppia in costa davanti e qui abbiamo la maglia alta quindi io inizio qui, qui abbiamo l'angolo, inizio qui dalla maglia alta doppia in costa davanti, quindi dobbiamo alternare i punti, quindi adesso dove abbiamo fatto la maglia alta doppia in costa davanti facciamo una maglia alta e dove abbiamo la maglia alta lavoriamo la maglia alta doppia in costa davanti. Quindi inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta, due volte filo sull'uncinetto e vado qui nella maglia alta. Quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo e faccio la maglia alta doppia in costa davanti. Qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, quindi faccio una maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto, qui abbiamo la maglia la maglia alta, quindi entro e faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti e lavoro una maglia alta qui abbiamo una maglia alta e facciamo la maglia alta doppia in costa davanti quindi ad ogni giro dopo che abbiamo fatto il giro delle maglie basse poi dobbiamo alternare i punti ripeto dove abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti lavoriamo una maglia alta dove abbiamo la maglia alta lavoriamo la maglia alta doppia in costa davanti ok quindi andiamo avanti e arriviamo fino all'angolo vi faccio rivedere eh, come lavorare l'angolo e poi andata avanti da sole fino ad arrivare alla chiusura per formare le maniche ma man mano che andate avanti che lavorate lo provate ok questo filato è bellissimo è veramente bello è molto soffice è sembra una nuvola vabbè allora andiamo avanti vi faccio vedere adesso lavoro questa parte vi faccio vedere come lavorare di nuovo qui all'angolo ok arrivata all'angolo sono quasi all'angolo quindi qui dove ho la mia maglia alta doppia in costa davanti ho lavorato la maglia alta adesso devo lavorare la maglia alta doppia in costa davanti quindi vado qui nella maglia alta che forma l'angolo ok vado sotto prendo il filo faccio mai la maglia alta doppia Entro dentro la catenella di separazione delle due maglie alte faccio una maglia alta una catenella rientro maglia alta due volte filo sull'uncinetto e adesso vado a lavorare qui nella seconda maglia alta che forma l'angolo una maglia alta doppia un corso davanti così qui Abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, quindi lavoro una maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta e lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta, maglia alta doppia in costa davanti. Ok? Quindi lavoriamo facciamo questa lavorazione fino ad arrivare qui allora ecco fino ad arrivare a chiudere e formare lo spazio per le braccia ok quindi ci ritroviamo dopo allora io sono arrivata alla mia misura sono pronta per chiudere qui sotto le braccia fare le maniche allora vi dico la mia misura comunque questa è la mia misura voi lo dovete provare, ognuno di voi lo prova e quando è sicura che può chiudere ecco allora io sono arrivata a 23 centimetri ok allora sto facendo finito il giro dove faccio una maglia alta e una maglia alta doppia in costa davanti quindi adesso sono nel giro dove faccio tutto un giro a maglia bassa e qui vado a chiudere allora ho finito ho finito qui ho iniziato il giro delle maglie basse e adesso sto arrivando qui all'angolo quindi arrivo non faccio le catenelle, vado a chiudere direttamente, anche perché il maglione è già largo quindi non ho bisogno di fare le catenelle. Quindi, entro qua dove ho la maglia alta, una catenella e una maglia alta. Vado qui, prendo l'angolo dal dritto, quindi lavoriamo dal dritto così. Quindi vado qui ed entro proprio qui dove. Ehm, dove abbiamo la maglia alta una catenella e una maglia alta quindi entro e faccio una maglia bassa così e adesso vado avanti a lavorare ancora tutte le mie maglie basse fino ad arrivare qui all'altro angolo e faccio la stessa cosa quindi chiudo qui i due angoli con una maglia bassa quindi questo lo posso togliere, che non mi serve più e vado avanti. Quindi adesso lavoro le maglie basse così, ok. Arrivo all'angolo e poi andiamo avanti. Fatto all'angolo quindi tolgo il marca punti entro all'interno dell'angolo qui. Allora, prendo l'altro angolo, entro e faccio una maglia bassa. Allora, scusate, che ho sbagliato. Allora, uno e due. Così tiro un po' il filo. Ok, ho fatto la maglia bassa e adesso vado avanti vado avanti qui ho la chiusura ok quindi vi faccio vedere qui è abbastanza largo per, ecco perché non ho fatto le catenelle veramente bello questo filato ma è molto molto è, è morbidissimo soffice una nuvola penso che lo chiamerò nuvola allora quindi abbiamo chiuso qui e abbiamo fatto lo spazio per le maniche ora dobbiamo lavorare sempre a giro a questo punto quindi facciamo sempre un giro eh, facciamo una maglia alta e una maglia alta doppia in costa davanti e un giro è tutto a maglia bassa quindi dobbiamo ripetere sempre questi due giri allora vi faccio vedere solo l'inizio perché questo è il punto è uguale alla maglia il punto la maglia che ho fatto armonia d'autunno scusate non mi veniva il nome armonia d'autunno quindi è lo stesso punto solo che io questa volta ho voluto fare questo eh, diciamo questo punto con questo filato per farvi vedere proprio che questo filato secondo me non ha bisogno di punti particolari qui è già bello così di suo quindi far ho pensato di fare un punto semplice eh, perché già il filato eh, parla da sé allora qui abbiamo la maglia alta in costa davanti avvicino la maglia alta in costa davanti quindi inizio con 3 catenelle maglia alta e facciamo una maglia alta doppia in costa davanti così maglia alta doppia qui e allora facciamo una maglia alta dove abbiamo la maglia alta facciamo una maglia alta doppia in costa davanti qui abbiamo una maglia alta eh, maglia alta doppia in costa davanti facciamo una maglia alta ok ok quindi andiamo avanti facciamo tutto il giro lavoriamo sempre a giro adesso vi faccio vedere quando arrivo qui eh, dove abbiamo unito i due angoli e poi se sì, andate avanti da sole ok arrivata al qui dove abbiamo chiuso eh, i due angoli allora ho fatto una maglia alta doppia in costa davanti una maglia alta una maglia alta doppia in costa davanti vado qui in questo spazio faccio una maglia alta qui faccio una maglia alta doppia in costa davanti maglia alta maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta maglia alta in costa davanti ok quindi andiamo avanti così fino alla fine del giro e poi ripetiamo sempre i giri quindi dopo questo giro facciamo il giro a maglia bassa e poi ricominciamo fino all'altezza desiderata quindi se volete un maglioncino corto se volete un maglioncino lungo e eh, decidete voi alla fine io non faccio nessun bordo lascio così lascio proprio in questa maniera al limite faccio solo un giro a maglia bassa ma molto lento quindi io sto lavorando con l'uncinetto del 6 qui che farò un giro a maglia bassa con l'uncinetto del 6 e mezzo in modo che poi non stringa troppo ok quindi adesso andiamo avanti a lavorare e ci ritroviamo dopo eh, per per fare le maniche sono arrivata ho lavorato un po non sono arrivata proprio alla mia misura e nel frattempo vi faccio vedere anche che ho fatto una manica ecco quindi sempre ho ripreso lo stesso punto ho ripreso le maglie qui quindi qui abbiamo lasciato eh, abbiamo fatto il giro con le maglie alte e la maglia alta in costa davanti quindi adesso dobbiamo fare il giro a maglia bassa allora a me risulta leggermente larga la manica qui lo scalfo allora qui quando inizio adesso che faccio tutto il giro a maglia bassa diminuisco qualche maglia quindi faccio ogni 5 maglie basse faccio una diminuzione se per voi l'apertura per la manica va bene quindi non c'è bisogno che fate le diminuzioni ok allora prendo qua il filo e inizio proprio qua dove qui Abbiamo la maglia alta, quindi entro... Allora, così faccio il mio se un doppio nodo. due catenelle, rientro nella stessa maglia, faccio una, una maglia bassa maglia seguente maglia bassa 1 2 3 4 5 e adesso faccio la diminuzione quindi entro prendo il filo vado nella maglia seguente prendo il filo e chiudo così adesso 1 2 3 4 5 entro nella maglia seguente vado nella maglia seguente ancora prendo il filo e chiudo così per chi deve stringere eh, diciamo l'apertura del braccio eh, deve fare queste diminuzioni ogni 5 maglie quindi ho fatto 1 2 3 4 5 quindi vado nella maglia prendo il filo vado nella maglia seguente prendo il filo e chiudo così 1 2 3 4 5 diminuzione 1 e 2 e chiudo ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro Adesso vado a chiudere qui dove ho iniziato con le due catenelle e chiudo con una maglia bassissima. Adesso facciamo 3 catenelle. Vado qui nella maglia seguente, faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, facciamo una maglia alta così maglia seguente qui abbiamo la maglia alta facciamo una maglia alta doppia in costa davanti qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti e facciamo una maglia alta maglia alta in costa davanti maglia alta alta in costa davanti. Allora, sistemiamo un po' così. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti, facciamo una maglia alta. Maglia alta in costa davanti. Quindi, vedete abbiamo ripreso i punti e non si vede assolutamente niente non si vede dove noi ci siamo ci siamo attaccati per lavorare la manica la, eh, la lavorazione continua quindi non si vede assolutamente niente ok allora andiamo avanti lavoriamo adesso sempre al giro quindi finiamo il giro e chiudiamo qua nella terza catenella iniziale quindi adesso non c'è bisogno di fare altre diminuzioni e quindi possiamo proseguire fino all'altezza la lunghezza della nostra manica ok dopo che finiamo di fare la manica facciamo anche il collo ora a me il collo risulta molto largo Vi faccio vedere ecco è larghissimo anche se ho iniziato con 96 catenelle e il lavoro mi viene diciamo il collo viene abbastanza largo quindi qui farò la stessa cosa quando mi aggancerò per fare il bordo farò delle diminuzioni in modo da stringere l'apertura quindi non farò solo un giro ma ne farò eh, farò più giri in modo da stringere il collo e questo poi lo, lo facciamo insieme se per voi poi l'apertura del, del collo va bene quindi non c'è bisogno di fare diminuzioni ok allora intanto andiamo avanti con la manica e poi ci ritroviamo fatte le maniche e ho fatto tutte e due maniche adesso facciamo il collo allora come ho detto prima il mio collo è molto largo quindi adesso faccio un giro tutta maglia bassa e diminuisco le maglie faccio delle diminuzioni allora vado qui e poi unisco questi due fili e li nascondo allora vado a fare delle maglie alte quindi entro qui diciamo fra le due maglie alte allora sistemo un po il filo qui quindi ho fatto 2 catenelle e sono la prima maglia alta 2 anzi faccio così allora dato che devo diminuire salto uno spazio quindi qui abbiamo due maglie alte quindi io dovrei entrare qui al centro delle due maglie alte allora vado nella maglia seguente così salto vado nella maglia seguente tiro un po' il filo così vado avanti così per tutto per tutto il giro per tutto qui lo scollo ok giro adesso vado qui a chiudere nella prima maglia bassa adesso qui siamo dal dritto questo è il dritto del lavoro adesso passiamo qui al rovescio e lavoriamo sempre qui nella parte del rovescio quindi faccio 3 catenelle e faccio tutto un giro a maglia alta quindi lavoro tutte le maglie così ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro allora ho fatto tutto il giro a maglia alta adesso chiudo nella terza catenella iniziale adesso facciamo tutto un giro a maglia bassa quindi andiamo avanti eh, con il punto quindi in ogni maglia alta Lavoriamo una maglia bassa. Se il collo vi risulta ancora largo, nel giro delle maglie basse diminuite ancora qualche maglia. Una maglia bassa ogni 6 maglie basse. Quindi, ogni 6 maglie, diminuite una maglia. Se il collo vi risulta ancora largo, altrimenti, lo lasciate così. allora andiamo avanti facciamo tutto il giro a maglia bassa così arrivata alla fine delle maglie basse vado a chiudere qui nella prima maglia bassa nelle prime catenelle del giro adesso facciamo 3 catenelle quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta vado nella maglia seguente faccio la maglia alta doppia in costa davanti quindi do adesso dobbiamo proseguire con la lavorazione del punto quindi il punto lo sapete e dobbiamo ehm lavorare sempre a giro fino ad ottenere una lunghezza del collo ehm che desideriamo io man mano che vado avanti poi lo provo quindi poi allora noi lavoriamo sul rovescio del lavoro perché perché poi quando eh, facciamo un bel po di centimetri di questo collo poi lo, lo giriamo sul sul sul dritto del lavoro e viene così ok allora io adesso vado avanti ma davanti poi vi faccio vedere il lavoro finito ve lo faccio vedere poi sul manichino qui vado avanti allora così quindi adesso faccio tutto il giro e ricominciamo il giro con le maglie basse allora ho finito il giro e vado a chiudere qui nella terza catenella adesso faccio 2 catenelle che sono la prima maglia bassa e faccio una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa, maglia seguente maglia bassa quindi facciamo tutto il giro a maglia bassa così ora qui e la lavorazione risulta larga a me va bene così se a voi non piace questa lavorazione che restano questi fori allora continuate a lavorare dei giri a maglia bassa quindi non fate solo il primo giro ma continuate con delle maglie basse e poi iniziate a lavorare il punto ok a me invece piace così poi quando vado avanti e il collo poi e diventa più alto poi quando faccio il risvolto, questo eh, non si vede. e Poi ripeto: a me piace così. Ok, quindi eh, adesso andiamo avanti con la lavorazione. E vi fermate quando insomma arrivata là, alla misura del vostro collo. Quanto lo volete alto, ok. Allora eh, lo potete lasciare anche così se vi va. Eh, anche così è molto carino comunque io vado avanti alla fine poi vi faccio vedere la maglia sul collo qui devo ancora lavorare devo allungare perché ancora è corto ok allora vado avanti e poi vi faccio vedere il risultato sul manichino ciao